Buongiorno amore mio. Ciao. Ciao amore, stai giocando con le Barbie? Eh? Oggi non andiamo al mare, per vero? stasera forse forte andiamo a saltare Forse stasera si, sì, usciamo, andiamo a fare un giro in centro a San Teodoro e andiamo sui saltarelli. Ma mamma, ma ci sono i letti. Ah. E dice, poi c'è lei e il piccolino in pan. Ah, i popit esatto. fanno da letto le Barbie. Sì, sì. Che... E sono anche piccolino, magari. Non è che bella idea ecco. che hai avuto! Piccolina. Ehi, piccolino lui! Eh sì, è un neonato! È in pancia se non lo penso sempre! Eh sì, stai attenta! Allora, oggi siamo a casa, non andiamo al mare perché papà sta facendo un lavoro a casa e Vanessa purtroppo non sta ancora bene. guardate ragazzi che dovevo fare la sola paia! Ah, gli hai tolto una gamba Oh, poverina e dicevo che Vanessa purtroppo non sta ancora bene, vero Ani? Sì. Ha ancora queste fitte alla pancia, questo mal di pancia potente e quindi abbiamo deciso per oggi di stare a casa e domani si vedrà. Adesso uh -huh. tu finisci di giocare con le tue Barbie e poi vediamo di fare qualcosa insieme, sì. ok amore? Sì. Andiamo dopo a vedere come vuoi giocare a bocce dopo? Sì, andiamo. Io devo ancora pranzare. Dopo giochiamo, va bene? Intanto di sottofondo c'è il papi che fa i lavori e poi faremo vedere che cosa sta facendo il papà. Sì. Va bene, una sorpresa. Guardate già. No, no, no, no, mm -hmm. è una bellissima sorpresa. Quando sarà finito lo faremo vedere. Può dire? No, è una sorpresa. <ride> Ciao amore, ma che cos'hai ancora? Eh? mal di pancia hai ancora mal di pancia hai queste fitte fortissime che non passano, non vogliono passare eh, vabbè pazienza passeranno speriamo prima o poi e quindi oggi siamo rimasti a casa vero? non siamo andati al mare perché non voglio che la tua situazione si aggravi cosa stai bevendo? un tè? Mm? poi magari più tardi se ti va quando gira il sole andiamo a giocare a bocce insieme come Anastasia. va bene? a bocce eh? se ti va amore, ok? Hour later. Ok, amore, io ho pranzato. Adesso tu stai facendo merenda e poi andiamo a giocare a bocce, ok? Il sole sembra che stia andando via da quel pezzo di giardino, va bene? Eh? Quando hai finito, me lo dici? Così andiamo a giocare? Amo. Ascoltami, Vanessa sta facendo merenda e poi andiamo a giocare a bocce, va bene? Va bene. Aspettiamo 5 minuti la vane, sì. mm. cosa cerchi? Aspetta, Aspetta. l'hai trovata? Aspetta. Vado a prendere le bocce. Manni. ok voglio prenderli voglio adesso ce la faccio vai amore vai una tua. volta io prendere noi erano pesanti andiamo vai con due manine che sei forte brava hai no, visto e eh, appoggiale qua dai sulla, sulla sdraio ah, qui dai ah. bravissima amore brava dai Due minuti andiamo, riposati, eh? Che hai fatto uno sforzo immane. Vai! Ah, che meraviglia! Eh. Mi sa che non andiamo a giocare a bocce? No. Ho qua sì. tutto il no, giorno No, no, no. Sì, sì. È <ride> bellissimo. Mi faccio dondolare. Non mi fai cadere. <ride> Olè. Olè, Olè, Guarda, mi riesco a dondolare da sola, guarda. Eh. Uh, Ci siamo? Benissimo. finito merenda? dai prendi le bocce Vane andiamo allora scegliamo i colori mette, la prendi. prendiamo la pallina, prendi. la pallina prendi. tu che colore scegli Vane? E tu no è lo stesso è indifferente allora, sentite ragazzi ok sentite, io blu sentite ragazzi c'è acqua c'è acqua dentro sentite. hai ragione c'è un liquido Vanessa sei deboluccia ancora eh un pochino ecco fatti male mi raccomando eh tanto è la tua vacanza fortunata questa prendo io? fatto? ok grazie sei pronta a perdere? no sicura? sei pronta a vincere eh? ok chi inizia? allora bisogna lanciare il pallino rosso in mezzo non dobbiamo superare questa riga lancia il pallino ma dai, ma è vicinissimo rifacciamo c'è il sole ragazzi io non ce la posso fare vai, vai. ok, vai. okay vai. Ma eh, niente, vai non hai, non hai forze ma è vicino modo... vai Ani yeah. tocca a te un cane? un cane, è un cane, è un cagnolone, dai su Vane, è un cane che appartiene a qualcuno che è in villeggiatura, vediamo mamma, l'hai toccata, hai un punto, non, non, non ho il punto perché l'ho toccata, oh Ani dove l'hai lanciata, a parte che toccava Vanessa forse, no ad Ani, Tocca a me, ancora? me la sono avvicinata. Aiuto. Direi che ho vinto, sì. A few later. allora abbiamo smesso con le bocce perché il campo era in discesa, le palle finivano a canicattì e abbiamo iniziato a giocare a carte. Bene, mm, che ordine! Chi è che ha messo le carte così Anastasia. ordinate? Io, Vanessa, tu dici Anastasia, tu dici Anastasia. Anastasia. Tu dici? Anastasia. Anastasia. Anastasia. va bene adesso vi do una mano io mi raccomando che nessuno bari e nessuno guardi le carte altrui Anastasia C capito Anastasia no mamma oh. era solo un appunto eh? una precisazione brave brave la quiete dopo la tempesta bravissime amore oh, che schifo bravo <ride> no, no, Dai dai dai dai! Vai Vane, tre carte a testa e quattro in mezzo. Allora inizia prima la mano. Quindi giochiamo ruba mazzetto. Sì, Beh, in, in effetti no, prima. dovevi devi iniziare prima tu. Allora, tocca a te. Se io ho il. Eh ma allora! Ma mi rubi sempre eh. il mazzetto! Tu cos'hai lì? Eh, adesso hai il 10 Io cos'ho invece qui? Vediamo un po', ok, 5 vai. adesso. Te lo rubo ma basta. Ma dai, ho due carte. Ho <ride> due, 5 Ma allora, 3, 5. guarda, sei sempre la solita Fortunella, ruba mazzetto. Quindi hai un 5, vediamo e io. Io allora posso andare su un sacco di sotto, figurati. Sì. sì, sì, dovresti giocare a casino. Al casino, vai, quando vai. sarai grande e maggiorenne, ti porto al casino, va vai, bene. Mh. Allora 7 più 3 fa 10 Tocca a te Allora 7 più 3 fa 10 Guarda non gioco più Anastasia non, Guarda non tutte lei le ha 7 più 3 fa 10 Tutte tu le hai le carte Io non riesco a prendere una carta che tu me la rubi mm. allora, Vediamo se sei capace a rubarmi anche questa 4 Asso. Ah meno male 3 3 eh, perché ti devo riprendere Perché mi rubi ancora il ma mm. Finalmente Mi sembrava strano eh Che ero riuscita a raggruppare un po' di carte Dove stai andando? Sono caduta tutto per terra Sì ma guarda che la partita di prima l'ho vinta io eh e, e non ho voluto farlo vedere Ma alla fine ho vinto io Tocca a me Cinque ah, Sei sì. sì. E tre E quattro sì. abbiamo finito? Ti sei stufata? Senti sì. ma Vanessa è sparita da un'ora e non sappiamo dov'è Andiamo a vedere che fine ha fatto? Sì Eh? E poi ci facciamo un aperitivo sì. Ti va? se andiamo da Elena Sì, andiamo a mangiare da Elena, va bene Noi l'abbiamo detto, abbiamo solo detto che andiamo a giocare, ma prima andiamo a mangiare andiamo Prima a man andiamo a mangiare da Elena, poi io mangio anche tiramisù Cos'è che mangi da Elena? Tiramisù Tiramisù? È da mangiare? E' tipo cena? La pizza? la pizza con la margherita con la margherita la pizza margherita Man. senti sei sporca di cioccolato qua e sembra che ti siano cresciuti i baffetti ma non importa ormai ti conoscono bene sanno che sei sempre sporca di cioccolata vero amore? perché tu ti nutri di sola cioccolata andiamo a vedere dove è finita tua sorella tua sorella no tua sorella tua. signorina? <ride> ah bella vita noi giocare a carte e lei dice che va in bagno un attimo e poi sparisce che è successo? non ti sentivi tanto bene? Sì. Eh? Ti sentivi un po' debole? Sì, ma adesso non più. Non più? Ah, meno male. Fame. Hai fame? Senti, volevamo fare un aperitivo, poi andiamo fuori a cena. Ti va? Di fare un aperitivo? Dai, Elena. Ok. Mangiamo una bella pizza stasera? No, io disagio. Non so se te lo fa, però, eh. Guarda. Io lo devo chiedere, vuoi che glielo chiedo? ragazzi, faccio vedere il mio caricatore com'è. Il tuo ma, caricatore? Sì, ma non è solo un caricatore. No, e cosa fa? Anche il caffè alla bamba la mattina? No, e peccato. Anche, anche sarebbe un stato... un e anche un anche una Ah, è vero. Sì, è vero. È un caricatore che fa anche l'allumino preso... per, per la sera. No, già messo, infatti guardate, guardate qui in alto, vedete? Che cosa? Vedete che scarico. Eh! <coughs> ah, allora mettilo così stasera quando torni ce l'hai carico, magari sì. pre... prima di uscire. <coughs> Tutto bene? Eh? Sì, sì. Prepara un aperitivo Tu cosa vuoi bere? Un estate? ti piace. Mi piace questa cave. È stupenda Ma penso sì. che L'abbiamo già vista Sai Sì Poi è mm. molto giusta Perché È molto alla, giusta Alla eh. riga qui Come eh, qui Direi che è proprio quella data al tuo modello di sì. telefono È, un po, eh? è, è un, un po' rucco Perché è caduto Shhh. Però si nasconde bene con la cover, vero? E vabbè, solo la video. Di... Capita, ne? Eh? Tipo, tipo così, e qui c'è così la mia lettera. Ah, ok. Ah, sì, sì c'è la via Anastasia. No, vedi così. Ah, La S, è vero? E poi così è vero, però, la S. va. bene, amore. Sì, abbiamo sì, capito, sì. Capito. Ci Mi vediamo cassa? dopo con un aperitivo. Così, vediamo, vediamo. Metto qui. Vediamo perché penso che nessuno conosca. Questo qui. E? e stasera sarà carichissimo. si sta caricando sì, già stasera sarà carico così lo posso usare se no mi stanco ah Però ti sì. stanchi se non lo usi o La ti stanchi da... se lo usi mi stanco se lo usi eh, allora lasciamolo lì no io yes. gioco un po' no, perché non hai giocato fino adesso vero? no, ho giocato un po' va bene tata io vado si sì. mm? vieni con me si sì, voglio dire una cosa Madilla. madilla. <ride> così Ragazzi, sapete che se voi ce l'avete, ditelo! Eh, scrivetelo nei commenti! Sì, no, ma ma dove l'abbiamo comprata! Questa cover? Dove l'abbiamo comprata? Qui! Ah, non sì. l'abbiamo presa l'anno scorso a Sant'Odoro? Sì. Opa, allora, ora abbiamo presa l'anno scorso a San le bancarelle in centro o in Città Novara. No, ma io dico caricatore. Ah, non lo so, l'ha comprato papà e quando è venuto qui per la prima volta in questa casa, noi non c'eravamo ancora sì. e aveva acquistato queste sì, sì, sì. caricatori mi piace di più, così sì. Scriveteci tipo, cosa vi piace di più. Sì, tipo questo cechetto, così so, sì, vi, vi diciamo dove l'abbiamo comprato. Eh, sì, perché me lo ricordo sicuro. Sì. Mm. E Anche questo costume, questo costume se, se avete una bimba piccola cioè, beh, se sono, sono piccolini studenta. loro anche Io non lo so più io Magari so hanno la tua più. età, quelli che ti seguono, hai capito? Quindi Mi piace quello lì con l'uccellino Tipo Giulia e Amelia che gli piacciono i costumi hanno 5 anni come me con l'uccellino Amore, Ma perché a te non piacerebbe un costume con l'uccellino? <ride> sì, tu costumi, ce l'hai, eh, col cigno qui, eh, eh, È bellissimo Dove l'hanno comprato? Qui a Sant'Iodoro, l'anno okay. scorso E dove? Mi sembra in una bancarella, non mi ricordo Vabbè, comunque Mi ricordo che l'avevamo preso sia te che a Vani. Ma forse non eravamo manco qui, sai? O oh, sì? Forse due anni fa però, non l'anno scorso Non me lo ricordo, Ani Vabbè. La mia memoria è corta È corta? Più l'età avanza più la memoria gli diminuisce Gli orecchini? Gli orecchini? Cosa? Ah, qui gli orecchini questi qui non te li ha, questi qui eh, Forse al Toys li Te li ha regalati qualcuno Eh, Stefania, quando siamo andati dalla parrocchia Ah no, li abbiamo comprati noi Li abbiamo comprati noi Sì, al Novara Al Toys, forse Siccome sì, comunque voi andate a vedere qualche parte, se li trovate, vabbè, trovate tutto. Va bene, anche dai. Adesso però giusto, anche sì. il Minions, ma certo. È adesso è carinissimo, come Perché te, eh. Due anni, lui è da, eh? lui è da anni a casa. Da solo. Sì, non lo corriamo mai, a me non lo ma posso. Ma se l'hai portato parte. da Novara in Sardegna, un Minions fortunatissimo che è riuscito che... anche ad andare in vacanza, dai. E si fa un bagnetto. Lo portiamo al mare il Minions? si facciamo il bagnetto domani? Mm. La bambola però sì Vabbè dai la portiamo al mare allora domani la bambolina Ok? Sì. Ragazzi se non uscite queste non ce la faccio che... Cosa hai fatto? Hai messo come... la fascia come sì. portacellulare? cellulare così a me non cade Cioè diciamo che questa fascia che io ti ho acquistato La stai usando per tutto Tranne che per i tuoi capelli Vero? Comunque so, mi pare questo... un'ottima idea però... Allora ingegnati un attimino di più e poi vieni fuori e mi fai vedere come funziona questa fascia, va bene? Mm, sì. Ti aspetto? Ciao cena. Cosa hai trovato? Guardate gli occhiali. Vediamo, belli. Sì, andiamo, tre, due, due, due, tre. andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare e poi andiamo a fare un bel giro in centro, eh, che dobbiamo comprare tante cosine belle. È un gelato. È un gelato. Eh, tu sarebbe meglio che il gelato non lo mangiassi. Eh. Giro, poi vediamo, sì, dai. Tu vuoi tirarmi su Elena? Va bene. Ce volta eh, quella gelateria era buona Eh vabbè, dai, magari stasera te lo prendo un gelatino. Prendo. È Chi è? è Cosa vuoi mangiare, un amore? Macchè. Una margherita. Eh? Fa caldo stasera, vero? Si suda. Guardate la parte di È un alieno, è tutto blu, papà. Ma come è possibile? Per te Vane è un riso se ce lo fanno? Amore che fortuna ci fanno il risottino in giallo Eh? Sei contenta? Poi andiamo a farci una bellissima passeggiata Però mi sa che stasera mangeremo molto tardi Perché c'è tantissima gente in questo locale Va bene? Sì. Brava amore L'hai già mangiata quasi tutta? Mm? È buona Ti piace tanto questa pizza? Manca ancora qualcosina però eh Non ne vuoi più? Eh? Da Elena. Sì, amore, veniamo sempre da Elena, ok? Domani non lo so, vediamo. Può darsi? Ragazzi, questo risotto deve essere buonissimo. È buono, amore. Buon sì, appetito. Buon appetito. Lo stai mangiando anche tu? Ah, furbina? Hai ancora. Che buono, è buonissimo. Ani, anche tirami okay, su. Ma sei viziatissima! Ma lo mangi tutto! Eh? Mamma! Ani voglio assaggiare. Fallo assaggiare a Vanessa? Senti che è buono, Vane! È buono! Cena finita! Guarda, mamma fare il e Dai, fammi vedere! mamma mia che saltone ti faccio fare le olimpiadi salto in lungo Ah! Anastasia wow ascoltatemi bimbe è molto tardi e dobbiamo andare in centro quindi andiamo alla macchina andiamo perché papà ci sta aspettando dai Ok dai, vi siete messe la cintura bimbe che dobbiamo andare? Ma Vanessa? Ma dov'è Vanessa Ani? Come boh? Ma come boh? hai visto Vanessa? Eh, ma scusa. Ma Vanessa? Ma è Vanessa? Ma scusa, ma siamo uscite, dove cacchio è Vanessa? Ah, non c'è Vanessa? Torna indietro. Ma vai a vedere dove è Vanessa? No vabbè, io non ci posso credere. Ah guarda adesso appena la becco, ce ne andiamo a casa, in centro non andiamo no, più. Ma no, dai! Ma come dai? Io voglio farlo. Ma interesse. guardala, guarda, ma guardala! Ma, che... cercando. ma cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Vieni, vieni. Ma scusa, ma non ti sei accorta? Vieni qui, sali. Ma Dai. scusami, eh! Ma scusami, non mi capire, ma dove sei andata? Dovevo andare in bagno! E dovevi andare in bagno? Non me lo dici che dovevi andare in bagno, mi fai partire! Cioè, quindi tu fammi capire, sei andata in bagno e non ti sei curata di dirmi mamma vado in bagno? Sapendo Cale. che noi stavamo. Mamma, mamma! Eh, mamma non è vero, Vanessa. Perché se tu avessi detto mamma, mamma, io ti avrei sentita. Comunque, è anche tu, Anastasia, cioè, vedi che lei non c'è in macchina e non dici niente? Ma non l'ho vista, sono salita. Appunto, perché... non l'hai vista? Eh, il problema è quello che siamo partiti senza di lei. Allora, facciamo una bella cosa: da domani non si esce più, ok? Visto che, non che siete disobbedienti. Punizione! Siete in punizione, bravo, papà! No. Va bene, quindi il video finisce qua. No, non siamo cattivi. mi avete fatto, mi hai fatto spaventare. Il video finisce qua. Iscrivetevi e... al canale. Attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. E wow. scrivete nei commenti se ho ragione io o se ha ragione Vanessa. Ha ragione Vanessa. Ciao, buonanotte. Ciao. Ciao.